Eh, eh, lucissimamente quale documentazione allegare riguardo alla nuova normativa sull'accessibilità e se si riferisce soprattutto ai nuovi obiettivi di accessibilità che erano da pubblicare sul sito il 31 marzo. Per... Eh, okay. Questo secondo me, è obiettivi di accessibilità, cosa si deve fare? Sì, allora, c'è una circolare che è la 61 del 2013 che dà chiare indicazioni su cosa va pubblicato. Abbiamo fatto due modelli allegati alla circolare, un modello di autovalutazione che è l'allegato A che vi aiuta internamente all'amministrazione a valutare qual è lo stato di salute dell'accessibilità e quali sono eventualmente le eh, possibilità di miglioramento che potete applicare e il, il modello B che di fatto è un facsimile di come va eh, redatto oh, il documento per gli obiettivi. Ripeto, si parla in entrambi i casi di facsimile perché eh, la legge non ha stabilito alcun specifico formato l'agenzia per l'Italia e il digitale ha voluto dare delle indicazioni a supporto quindi non è necessario che sia nemmeno un documento pdf, può essere anche una pagina html nel sito che dice ad esempio che l'impegno della vostra amministrazione è di iniziare a produrre magari documenti direttamente accessibili a partire da, da metà dell'anno chiaro che trattandosi di obiettivi allo scadere dell'anno vanno poi valutati internamente anche in ambito di eventuali precarietà E, chi ha l'incarico di verificare che i siti della pubblica amministrazione siano effettivamente a norma di legge? Possiamo contare su DGPA per il DGP, supporto necessario alla manutenzione e continuo miglioramento del proprio sito scolastico? Questa è la domanda. Poi, dopo la... Allora diciamo che eh, per legge proprio chi verifica è l'Agenzia per l'Italia digitale cioè l'Agenzia per l'Italia digitale eredita il compito che era del CNIPA che è stato ereditato da DGPA sembra la canzone di Venne il Gatto che si mangiò il topo eh, C'è l'AIP, sì però diciamo che la, la legge dell'accessibilità è nata con il CNIPA, prima c'era effettivamente l'AIPA Quindi è una serie di, di scatole che però effettivamente diciamo eh, il decreto crescita ha dato, espresso, mandato alla nuova agenzia di occuparsi del tema dell'accessibilità Quindi come ho citato prima farà sia il monitoraggio sia però eh, quello che sto cercando di fare dentro l'agenzia è proprio di dire creiamo uno sportello di supporto alle amministrazioni io ho proposto anche di coinvolgere le realtà locali, eh, le regioni, le province, i, i comuni perché effettivamente è inutile centralizzare eventuali opere di eh, divulgazione. Vanno stese nel territorio, vanno coinvolte quindi quantomeno le regioni perché in ambito locale facciano quella che si chiama l'alfabetizzazione anche per la tematica dell'accessibilità. Eh, pensando al discorso che si diceva prima dei documenti, eh, nelle scuole eh, il problema eh, principale è proprio nelle scuole, ma anche nei comuni, nelle amministrazioni, proprio la generazione del documento. La battuta che faccio sempre è che nelle scuole c'è molte CDL, cioè molti centri di formazione e test, ma c'è poche CDL, c'è poca conoscenza della generazione di documenti da parte di chi effettivamente deve produrli. E' risposto penso anche alla successiva, chi si occupa di valutare la volontà di un sito accessibile, è una domanda un po' tecnica, possibile siti. Allora, il protocollo di valutazione eh, con l'aggiornamento dei requisiti eh, c'è una metodologia che è leggermente differente rispetto a quella precedente. Anche lì stiamo uh, lavorando per creare una sorta di griglia di valutazioni in modo da aiutare l'amministrazione stessa a uh, poter valutare con una sorta di checklist i punti che si possono valutare, considerando sempre che uh, l'accessibilità è anche il test reale, non è soltanto una checklist vero o falso. Quindi ci possono essere dei casi in cui uh, bisogna verificare effettivamente con alcune tecnologie eh, alcuni punti di verifica che non, sono, che non saranno poi invece contenuti nella checklist ufficiale pensiamo ai documenti pdf ad esempio quanto conta eh, oh. a livello di accessibilità la validazione corretta del codice? allora, eh, come nuovi requisiti l'importante è che eh, non venga troverete bloccata il caricamento del contenuto tramite eh, tecnologie assistive ossia se eventuali errori di codice non bloccano Uh, l'interfacciamento con tecnologie assistive sono tollerati rispetto ai vecchi requisiti. Quindi diciamo, la valutazione uh, ha meno valenza rispetto all'accessibilità reale. Quindi teoricamente i frame si possono usare? Anche lì uh, dipende, perché ci sono ad esempio alcune tipologie di contenuti che con alcune tipologie di tecnologie assistive l'iframe crea problemi. Pensiamo a NBDA, uh, lo screen reader, quello gratuito, se effettuate l'inserimento di un video con YouTube all'interno del vostro sito usando la, la tecnologia eh, tramite elemento iframe. Eh, si blocca proprio eh, il lettore non riesce più ad andare avanti violando quindi uno dei nuovi requisiti che è la non interferenza uno dei nuovi requisiti Dice chiaramente che potete inserire anche oggetti che non sono direttamente accessibili, però questo non deve interferire nella navigazione dell'utente con tecnologia assistiva. Quindi questa è un'ottima notizia perché l'accessibilità da una pura verifica quasi semi-automatica diventa qualcosa molto più di sostanza, mi sembra. Due parole ancora su una domanda che avevo raccolto prima di entrare, che è legata agli screen reader gratuiti open source che possono essere alternative a Juleson. Sì, allora, uno, uno di quelli più utilizzati è NVDA. Il problema con tutte le tecnologie assistive, che è un po' quello che c'è con i browser, è che quando andremo a sviluppare siti web e servizi web dovremo testarli, quantomeno con un paio di tecnologie. Non vengono specificate le versioni, anche qui si lascia il consenso dello sviluppatore e dell'utente. È chiaro che difficilmente, pensando soltanto alla compatibilità grafica, Uh, si andrà a chiedere, oggi come oggi, la compatibilità con Explorer 5 e Explorer 6. Uh, stessa cosa vale per le tecnologie assistive, quelle molto vecchie, uh, che contengono dei bacchi, perché, cioè, prendiamoci conto, come ci sono bacchi nei software, nei browser, ce li hanno anche le tecnologie assistive. Uh, moltissime tecnologie assistive antecedenti al 2010 avevano forti problemi di uh, dialogo uh, con contenuti, ad esempio interattivi, pensiamo ad Ajax. È chiaro che quando noi andremo a sviluppare un sito web dovremmo anche indicare, e questo verrà chiesto di essere indicato all'interno del, del rapporto di accessibilità una volta sviluppato il sito web, di indicare qual è il requisito minimo proprio anche di tecnologia assistiva che supporta tale, eh, tale tecnologia utilizzata. Siamo a Mario, eh, qual è lo stato attuale del processo di digitalizzazione dell'EPA, in particolare dei siti scolastici? Qualche numero? Eh, non, sinceramente non lo so qual è lo stato attuale, cioè io eh, conosco qualche scuola che ci sta provando, eh, diciamo così, conosco delle scuole che stanno eh, provandoci ma eh, che stanno anche trovando delle soluzioni, già eh, stavo parlando prima con un collega, dal quale andrò a visitare la sua soluzione perché effettivamente ho trovato qualcuno da cui imparare. È effettivamente obbligatorio pubblicare sul sito della scuola le, le individuazioni per le nomine dei supplenti dato che, loro, dato che sono scusate, comunque inseriti nel sistema SIDI? Allora, il sistema SIDI intanto non è accessibile all'esterno, quindi eh, non è pubblicità legale, non è trasparenza, non è nulla, è semplicemente una modalità di amministrazione delle informazioni, quindi ecco, per quanto riguarda invece eh, la pubblicità sul sito web degli atti di nomina è ovvio, bisogna, bisogna ovviamente eh, però tenere conto di quanto eh, per, del driver, cioè, insomma, cioè, allora, se voi avete presente un contratto con un supplente, con un incaricato a tempo determinato, voi troverete che su quel contratto c'è il nome della persona assente, quindi ovviamente quel contratto non lo possiamo pubblicare integralmente. Noi abbiamo trovato una soluzione intermedia che è quella di creare un, un estratto da questo contratto per poterlo quindi pubblicare e dare la possibilità ai supplenti che aspirano a, a lavorare diciamo, di verificare se noi stiamo lavorando bene o male o se stiamo facendo eh, nomine eh, nel rispetto della, delle norme. Insomma, ecco. Prego no, no? Il nome della persona del supplente per forza, il eh. nome del supplente, il suo il periodo di supplenza, la posizione in graduatoria, eh, quanta, quale graduatoria, cioè le informazioni utili alla supplenza, non all'assenza, eh, non certo l'assente no? Di sicuro, non dico neanche perché è lì a fare il supplente, cioè non scrivo che Sostituisce una persona assente perché è ammalata, è lì a fare caricato tempo determinato punto, dall'al, ore, settimanali, materia o qualifica. Fine. Prego.